Oggi incontriamo Grazia Roncaglia che è una um, insegnante, educatrice, formatrice e praticante che è um, esperta di um, eh, diciamo, consapevolezza e meditazione eh, all'interno um, dei sistemi educativi e della scuola in particolare. E, um, oggi vogliamo parlare con lei del suo ultimo libro Aiutami a stare attento, che io ho trovato veramente molto interessante e utile. Utile, certo, in primo luogo per gli educatori e gli insegnanti, perché qui trovano un preziosissimo eh, inventario di attività, giochi, esercizi da fare con i bambini e con i ragazzi, ma utile anche in generale perché eh, da questo tipo di approccio possono scaturire molte riflessioni interessanti e poi, diciamo, col mondo dei, dei giovani non soltanto gli insegnanti eh, hanno a che fare. Grazie, volevo farti come prima domanda questa. O, o tu scrivi che nel tuo libro, nel tuo libro scrivi che il, um, questo tipo di lavoro scaturisce da, dall'incontro di due passioni che tu hai. Quali sono queste due passioni? <ride> Eh, infatti tu mi hai presentato anche come praticante e io come prima passione ehm, avevo da sempre eh, il piacere di sedermi e praticare l'attenzione. L'altra mia grande passione sono ormai eh, quasi 30 anni che lavoro nella scuola come insegnante e per scelta sono alla scuola primaria. E i bambini sono sempre stati una passione, ho sempre cercato la via dell'empatia perché anche quando ero giovane e inesperta avevo capito che per, perché la relazione educativa funzionasse ci doveva essere emozione, ci doveva essere relazione, quindi io cercavo in maniera spontanea le strade per arrivare al loro cuore. E a un certo punto mi sono proprio è stato irresistibile per me perché a scuola quante volte eh, ci ritroviamo a richiamare l'attenzione dei bambini dicendo state attenti e io nella mia pratica di meditazione, quando mi sedevo sul cuscino, mi accorgevo che praticavo proprio l'attenzione, perché le prime forme di meditazione, come ben sappiamo, sono quelle del calmo dimorare, della scelta di un oggetto sul quale tenere l'attenzione e riportarlo ogni volta che l'attenzione se ne va. E allora io mi sono detta: ma perché non posso spiegarlo ai bambini? Non devo spiegarlo. Devo fargli fare l'esperienza e ho cominciato ad inventarmi dei giochi, delle attività che fossero piacevoli, giocose, anche se la cosa più sorprendente e anche più toccante è vedere con quanta, quando hai creato la giusta atmosfera, la giusta motivazione, con quanta serietà e con quanto impegno si applicano i bambini nel, nel praticare, perché sono piccole pratiche di attenzione che possono durare due minuti, tre minuti, cinque minuti e che poi dall'esercizio quando viene proposto possono essere trasferite nella vita quotidiana, che è quello di cui abbiamo bisogno anche noi adulti, di ricordarci di essere presenti e attenti in quello che facciamo. Grazie. Potresti farmi un esempio di breve esercizio che si può fare con i bambini? il primo che mi viene in mente è, è, è l'uso della campana che facciamo noi giochiamo a fermarci eh, riprendendo una, una, una pratica ispirata a Tiknatan che ci invita eh, come praticanti a fermarci per fare tre respiri consapevoli e ritornare freschi nell'attività. E quindi io eh, ormai la presento come una mia collega, come la mia collega piccola piccola, perché ho una campana di piccole dimensioni che io chiamo da cattedra. E anche ogni volta che c'è uno spostamento perché ce l'ho sempre con me ed è un richiamo che ci porta proprio alla centratura ed è nato come un gioco, il gioco del fermarsi, quando c'è quel brusio, quando l'energia della classe comincia a crescere e magari c'è eh, distrazione, c'è anche stanchezza, allora io trovo che quello è il momento giusto per invitare la campana e la suono e tutti ci fermiamo qualsiasi cosa stiamo facendo ci fermiamo e respiriamo e dopo all'inizio abbiamo molto commentato come ci sentiamo ascoltato adesso non abbiamo più bisogno di, di, di fare delle parole semplicemente da rinnovati e freschi riprendiamo l'attività che stavamo facendo con maggiore centratura ed essendo stata proposta come un gioco è molto amata la campana, tant'è che sono i bambini stessi, quelli che di più patiscono magari il volume il vociare quando comincia ad alzarsi, che mi vengono a chiedere "Maestra, posso invitare la campana?", perché ovviamente la utilizzano e la invitano anche loro. Eh, quindi usate anche questo linguaggio alla Plan Village, invitare. La <ride> sì, perché ti spiego perché invitare piuttosto che suonare è qualcosa che esprime gentilezza. C'è proprio questa. Io trovo che la campana molto spesso viene usata come un semplice richiamo sonoro. Ma la campana. Tai ci ha insegnato che può essere veramente una pratica, cioè io posso proprio eh, così come aprire la maniglia di una porta può essere fatto così perché devo entrare nella porta o può essere fatto con attenzione e presenza e invitare veicola già la gentilezza che è quella gentilezza con cui io imprimo la mia energia nel suono e quell'energia arriva a chi la sente. Tant'è che posso raccontare una cosa. Una volta un insegnante che capitava di lì in una supplenza ha visto la campana sulla cattedra e l'ha suonata, diciamo proprio suonata in maniera vigorosa per richiamare l'attenzione dei bambini. E parliamo di bambini di sette anni, seconda elementare. Si alza una mano e dice: scusa maestro tu non puoi suonare quella campana così. Perché quella campana parla un linguaggio gentile. Noi che Se tu la inviti in maniera gentile, noi ci fermiamo e, e, e, e tu ottieni il silenzio che vuoi. Ma così non è il linguaggio che parlo. <ride> Insomma, poi questo insegnante, questo collega, mi ha poi raccontato la cosa e ci abbiamo scherzato sopra. Ma questo è per dirti come eh, quella parola invitare ha un suo perché, ha un suo significato, che è proprio quella gentilezza che vuole essere anche una delle radici su cui lavoriamo. Eh. Ecco. Volevo proprio chiederti di questo, delle radici. Io ho letto sul tuo libro che tu parli del fatto che se noi vogliamo piantare dei semi e farli germogliare, quindi proprio fare il lavoro educativo, è importante che questa pianta che cresce si fondi su delle radici abbastanza ben radicate e, e, e solide. Quali sono queste radici? Allora, sono radici e quindi stanno sottoterra, non si vedono, ma danno la stabilità a tutto il lavoro. Ecco, io uso tra l'altro tantissimo la metafora eh, del coltivatore, forse perché ho un orto qua fuori, ma mi sento veramente quando sono a scuola, eh, io mi sento, il contadino il contadino è quello che prepara il terreno eh, che sceglie i semi e che li cura ed io ho esattamente questo che faccio eh, eh, le tre radici sono adulti che sono presenti nella relazione educativa perché vedo la classe come un sistema e come un sistema tutti gli individui fanno parte del sistema e lo influenzano ci deve essere un benessere che coinvolge tutti, non solo. Il sistema classe è anche un sistema aperto come tutti i sistemi complessi, perché è intersecato in una società eh, nei sistemi famiglia eh, tutte le famiglie che compongono eh, i, che a cui appartengono i bambini di quella classe in qualche modo fanno parte del sistema classe. E quindi ehm, è proprio importante che eh, ci sia un benessere, un linguaggio condiviso, un'atmosfera, e qui veniamo alla seconda radice: ehm, un'atmosfera che viene stabilita per tutti, un'atmosfera che si fonda sulla gentilezza e sul poter essere se stessi in classe, che deve valere per i bambini quanto per l'insegnante, proprio perché la prima radice ci dice che anche l'adulto è parte della relazione educativa. Io, non sarei co convincente se chiedessi ai bambini di praticare delle cose che io non pratico, per esempio l'autoregolazione quando mi sento spinta fuori dalla mia zona di agio, di resilienza, di controllo. Perché magari sono molto sollecitata, pensa quando hai bambini in classe prima, 25, che ti chiamano allo stesso mo momento maestra, maestra, maestra, tu senti che la tua energia sale. Allora io condivido con loro le strategie che chiedo di praticare, ok mi state mandando un po' su di giri, ho bisogno di fermarmi, magari ci fermiamo tutti, qualcuno fa, vuole fare un suono di campana, ecco condivido il mio sistema di autoregolazione con loro proprio per una questione di coerenza perché io voglio incarnare ciò che porto in classe solo così funziona l'adulto è parte del sistema perché è modello i bambini fanno ciò che ci vedono fare pensiamo a quanti bambini imitano le loro insegnanti io quando avevo i figli che andavano a scuola sapevo benissimo come urlava la maestra di uno, come spiegava la maestra dell'altra perché loro imitano il modello è proprio ciò che entra e quindi ehm la terza radice che ci ricorda che il momento presente in ogni istante eh, mi fa dire che ogni momento è un momento di pratica di un certo modo di stare in classe perché eh, io posso anche insegnare italiano e posso farlo con presenza, con attenzione, con eh, divertimento, con gioia, con, con i semi che voglio coltivare ma sono l'adulto e sono il responsabile del processo perché è il contadino che decide che cosa innaffiare, che cosa no, quali erbacce stirpare, fin tanto che poi i bambini attraverso la loro esperienza si rendono conto di come li fa stare nutrire certi semi piuttosto che altri e quindi diventano loro stessi in prima persona responsabili e decidono appunto che cosa merita essere coltivato e che cosa no. Se io fossi un insegnante di prima media... Della scuola del tuo quartiere. Da cosa riconoscerei i bambini che arrivano elementari in cui ha insegnato Grazia Roncaglia dagli altri? <ride> Guarda, prendo qualche io differenza ho... secondo te? Allora io questa è una domanda che mi pongo spesso e, e ti posso dire questo. Innanzitutto i bambini quando vanno nella scuola media sono dall'altra parte della strada e quindi mi chiamano dai cancelli quando mi vedono con i piccolini in intervallo ed è molto interessante questo scambio che facciamo ai cancelli perché loro ti raccontano come, come va la loro vita scolastica e notano anche le differenze perché ahimè nelle mie classi io insegno qualcosa che potrebbe essere scomodo perché consapevolezza va insieme responsabilità e va anche insieme a contattare a conoscere le cose così come sono e a sviluppare un certo senso critico quindi questa è una cosa di cui io vado fiera magari non è così apprezzata eh, da tutti insomma ma i miei bambini non si distraggono meno degli altri mm, sono bambini che anche loro desiderano il cellulare eh, giocheranno alla playstation perché sono nel loro sistema famiglia a scuola fanno delle esperienze però di sicuro sono bambini che sanno fare ritorno a se stessi che hanno trovato in se stessi un luogo sicuro quel tornare a casa eh, che una via la via della casa della casa interiore del senso di sicurezza una via che hanno imparato e che continuano ad applicare infatti eh, ho dei ragazzi già grandi che ormai fanno le superiori che mi continuano che mi scrivono ancora e mi scrivono delle loro comprensioni che avvengono dopo Tanti anni, per esempio qualche estate fa ho ricevuto un messaggio da Serena, eh, Serena è una... aveva quando mi ha scritto 16 anni e mi diceva, sai maestra ti devo proprio dire che quelle cose che tu ci insegnavi alla scuola primaria mi sembravano così banali e ha scritto la parola banale tre volte in stampatello maiuscolo che io ho detto "Dio, <ride> così banali. E chiedevo perché tu ci facessi notare che noi tutte queste cose sul fatto di essere noi stessi e di non fare quello che fanno gli altri ma rimanere in contatto con quello che per noi è giusto e sbagliato e poi eh, mi ha detto mi sono accorta che a un certo punto l'adolescenza mi ha portato completamente in un'altra strada. Io ho cominciato a seguire gli influencer, a, a, a ricercare la cintura firmata, la borsa firmata, eh, a sentirmi importante se avevo tanti like su Facebook, su Instagram, follower, eccetera, eccetera. Ma noi non siamo come l'adolescenza ci ha cambiati. Lei si sentiva già grande, a 16 anni, per dirmi che aveva già fatto quel passo... Per, di, quel passo Quel voltarsi indietro per recuperare quelli che erano quei valori, li aveva già riconosciuti e questo è qualcosa che accade perché quando noi coltiviamo in un certo modo i semi stanno lì, arriva l'età dell'adolescenza che è una grande bufera, apparentemente tutti questi semi non vedi più i frutti perché i ragazzi hanno bisogno di fare quello che fanno in adolescenza, si spera sempre che non compiano dei danni irreparabili. Penso all'uso all di sostanze, tutto quello che può accade accadere, no? ma poi tornano a quei valori che scuola e famiglia in qualche modo ha coltivato con passione perché li riconoscono. Quindi forse non saranno semi che att attecchiscono in maniera così specifica al 100% dei miei alunni, non posso pretenderlo, ma fossero anche solo due, tre, quattro, cinque sono già contenta parliamo di meditazione, in cosa, in cosa si differenzia la pratica di meditazione così come la fa un bambino e così come la fa un adulto? Ma il bambino la fa, noi la chiamiamo, noi chiamiamo io utilizzo questa definizione di meditazione, eh, stato di non distrazione, ecco che torniamo al discorso dell'attenzione, E quindi il bambino sicuramente mh, non, non sente la spinta che può sentire un adulto che a un certo punto si accorge che corre eh, tutta la giornata nel, nel, nel mondo del multitasking dove fa 4-5 cose per volta e allora forse sente un bisogno, un'insoddisfazione che alberga dentro e, e nel cercare le sue risposte arriva a sedersi su un cuscino. Io presumo che possa essere questa. Eh, la spinta di un adulto, il bambino, bambino non ha questa esigenza però mh, comincia, siccome la sua vita è già nell'energia del sistema in cui è inserito ed è già stressata perché ci sono bambini che dopo la scuola vanno in inglese, vanno a danza, vanno in piscina, eh, fanno questo, fanno l'altro e, e hanno già lo stress lo stress alla fine ducca e sofferenza in qualche modo è qualcosa che ci porta via da, dallo stare presenti in quello che siamo con semplicità e, e quindi mh, imparano questa, questo fermarsi per rigenerarsi in momenti molto brevi e lo sanno fare più come una, un qualcosa che è un rinfrescarsi eh, prima di ascoltare una spiegazione prima di scrivere un testo, di fare un disegno, io eh, induco sempre un momento di calma eh, dove ci guardiamo dentro e magari invece di cercare le parole o le idee con il cervello cognitivo, eh, con la parte sinistra del cervello, lasciamo che sia quell'altra, la destra, quella della creatività, ci apriamo e, e, e vediamo che cosa possiamo ricevere, che idee, che intuizioni, questo lo facciamo continuamente e penso che sia un processo importante perché la scuola per come è strutturata lavora soltanto su, sul cervello cognitivo, poco ci si occupa del corpo, quasi niente, delle emozioni un po' si è obbligati perché le emozioni entrano in modo dirompente per cui gli insegnanti se ne devono fare carico in qualche modo eh, ma sicuramente ehm, invece sappiamo che un, un sistema è integrato quando è armonico quando il corpo ha al suo spazio e il, il sistema limbico il cervello del sistema limbico che quello delle emozioni della cura del gioco anche si può esprimere e non possiamo solo riempire il cervello cognitivo e quindi trovo che sia un modo meraviglioso per poter tornare al corpo io sono un'insegnante di educazione fisica e ho scoperto il mio corpo quello sentito quello proprio accettivo ho imparato il linguaggio del corpo non all'istituto superiore di educazione fisica ma sedendomi sul cuscino e facendo meditazione e questa la dice tutta. Che cosa consigli a un insegnante che volesse cimentarsi in questa attività, eh, cioè iniziare a portare la consapevolezza in classe? A parte comprare allora, il tuo libro. Sì, gli consiglio di leggerlo, di segnare quelle parti che in qualche modo risuonano già con la sua esperienza, perché ciascuno di noi ha la sua esperienza eh, di centratura no? Per esempio io quando ero ragazza non sapevo ancora cosa fosse la meditazione amavo cucire <ride> con la macchina cucivo a macchina e creavo delle cose pur non avendo mai fatto corsi e era una cosa così in cui esprimevo la creatività mi calmava molto non sapevo perché allora quella era un'attività ora mi do la spiegazione che mi portava eh, alla manualità e mi portava a un momento creativo che non, non richiedeva un ragionamento, quindi era uno stato meditativo di fatto. Allora questi insegnanti eh, chiedo di scegliere quelle che sono le cose che sentono più vicine alla loro esperienza e di cominciare a praticarle loro, perché noi non possiamo portare i bambini in un territorio che è quello dell'interiorità se non lo conosciamo bene anche noi, il nostro quindi se noi proviamo a praticare scegliere uno, due, tre giochi provare e quello che io dico l'appetito viene mangiando perché io ho cominciato a proporre delle attività e poi me ne venivano in mente altre che se mi fossi seduta a tavolino a inventare dei giochi così con uno scopo educativo riferito a, alla centratura a, a questo stare nel momento presente non mi sarebbero mai arrivati invece facendo un sacco di altre idee ecco che non mi stupirei eh, che gli insegnanti comincino con quel libro come guida come binario e poi possano scoprire tantissimi altri giochi e attività da integrare da mettere a supporto spero che questo accada infatti <ride> invece cosa consiglieresti a un genitore che volesse portare la pratica di consapevolezza in famiglia con i propri bambini il genitore si trova, lo dico perché l'ho sperimentato, in una situazione meno favorevole dell'insegnante come ruolo, da una parte più favorevole e dall'altra meno favorevole, nel senso che l'insegnante... Ehm, alla scuola primaria la maestra è ancora vista eh, cioè se tu hai, non, non è questione di come hai vista ma se tu riesci a entrare in relazione con i bambini e ad avere un buon rapporto puoi farli puoi proporre qualsiasi esperienza sai come creare quella motivazione per cui l'approccio all'esperienza sia positivo da insegnante da genitore è un po' più difficile eh, allo scopo io ho scritto un libro il mio primo libro Felice semplicemente viaggio al, al un percorso di meditazione per bambini e ragazzi il sottotitolo edito da età dell'acquario è proprio un percorso che un genitore può fare insieme al bambino ed, ed è sotto forma di una caccia al tesoro quando, ma stiamo parlando non di un tesoro fuori di noi ma di un tesoro dentro di noi e, è un libro supportato anche da audio, meditazioni brevi, eh, che sono reperibili su YouTube, anche senza l'acquisto del libro, e che i genitori potrebbero praticare insieme ai bambini. C'è anche un diario di viaggio da compilare. Quando sono piccoli i genitori hanno bisogno di avere un supporto, altrimenti proporre dei giochi. Dei giochi, delle attività che non siano di gruppo, che sono all'interno eh, di aiutami a stare attento, ce ne sono, mi viene in mente il rilassamento profondo, mi rilasso come un sasso. È un'ottima esperienza per aiutare i bambini ad addormentarsi, per esempio, eh, attraverso l'abbandono al corpo, eh, la proprio eccezione corporea, il rilassamento delle parti del corpo. Arriva un certo punto in cui il bambino molla e si addormenta, quindi ci sono delle attività, però è difficile in quanto genitore. Funziona. Se noi siamo il modello, ecco, se lo facciamo insieme, allora può funzionare di più, finché sono piccoli. Poi in adolescenza è ancora un altro discorso. Ultima domanda. Eh, abbiamo visto come per i bambini la meditazione e comunque la consapevolezza in generale sia molto utile per sviluppare attenzione, mantenere attenzione, essere presenti. Secondo te la pratica di meditazione qualcosa che è finalizzato a ottenere qualche risultato o deve essere fine a se stessa? Beh, eh, la risposta potrebbe essere molto diversa se la penso in termini eh, scolastici, educativi, è finalizzata a un benessere, a una, a una mente fresca, a un percorso di autoconoscenza rispetto all'adulto come meditante ti risponderei in una maniera completamente diversa, nel senso che se tu vuoi praticare la meditazione per ottenere qualcosa, forse sei, sei sulla strada non proprio quella corretta, nel senso che... Um, è un percorso, è un sentiero che cominci ed è il sentiero del lasciare andare, del, del lasciare andare tutto ciò che non ci serve e che possiamo abbandonare. Per i bambini è finalizzata, è finalizzata tant'è che eh, possiamo anche distinguere la seconda defi, de, definizione che utilizzo di meditazione, è un po' più larga, fare pace con il momento presente è anche un po' più poetica, l'altra stato di non distrazione è un po' più tecnica. Allora con i bambini ci può eh, stare la, anche solo la prima definizione impariamo a tenere la mente focalizzata su un oggetto e eh, accorgerci quando sopraggiunge la distrazione e a imparare con la volontà perché ci vuole volizione in questo caso lo devo decidere di non inseguire la distrazione ma di tirare quel guinzaglio del cagnolino che è disegnato anche dentro Aiutami a stare attento, <ride> che è, è il cagnolino è la mente, che va dappertutto, ritirarlo sull'oggetto su cui era focalizzata la nostra attenzione. Eh, la seconda definizione, fare pace con il momento presente, si riferisce di più a una eh, consapevolezza situazionale, e quando io l'oggetto dell'attenzione non lo impugno stretto, ma apro la mano dell'attenzione e sono nel momento presente in apertura, con agio, con, eh, posso, tenere posso tenere la mano dell'attenzione aperta per ricevere e in questo mio essere aperto posso essere più rispondente a quella che è la situazione, eh, mi prospetta se ho delle difficoltà sarò non reagirò ma saprò come agire ecco e, e questo è un obiettivo secondario i due tipi di meditazione non sono scindibili con il coltello sarebbero sciamate e, e vi passano una entra nell'altra diciamo a un certo punto eh, però non eh, in, insomma una scivola nell'altra senza una vera e propria intenzione da parte di chi conduce la meditazione, soprattutto per i bambini. Direi che possiamo stare sullo stato di non distrazione come tipo di attività. Grazie, grazie. È stato molto interessante. Eh, sicuramente sì. i membri della nostra comunità, il Sangha di Zen in the City, apprezzeranno anche perché tra di loro ci sono molti insegnanti, eh, cioè insegnanti di scuola, insegnanti anche di altre cose tipo di yoga, di mindfulness, di meditazione educatori, genitori, nonni a tutti questi sicuramente questo approccio interesserà grazie Ciao. alla fine quando mi chiedono ma che differenza c'è tra un adulto e un bambino? Trovo che il meccanismo attenzione e distrazione funzioni esattamente nello stesso modo. Perché io che sono un'osservatrice della mia mente mi accorgo ogni volta che eh, per effetto tunnel c'è uno stimolo e subito la mente aderisce, tu che sei adulto e anche un praticante di meditazione, ti dimentichi la caffettiera sul fuoco così brucia, <ride> eccetera, eccetera. E, e allora insomma dico, ma... Credo che funzioni esattamente nello stesso modo, quindi <ride> grazie grazie a te Paolo e un caro saluto a, a tutti i praticanti di Zen in the City.